Dearest the friends, here one uh, more time is uh, uh, broadcasting on live. Your Captain Saint Jean. Hello to everybody, there from here. I hope. All of you are feeling well by now, because I want to uh, talk about uh, some arguments, uh, and uh, my uh, English language is not so bad now. I, uh, transmit this video on live from uh, rome the capital city of italy and today is uh, wednesday uh, 19 was and there is uh, 64 uh, di fare degrees zero uh, rain humidity 44 percent and the wind 3 e MPH. So there are a lot of things that uh, I would like to, to speak with you. But the only problem is that uh, I don't speak so much well on English language. So I'll, I'll do what I be able to do but uh, first at all I want to greet all of American people that following me because the most of the 10% that uh, use Uh, my videos are from United States and United Kingdom. Kingdom. So there are so many person uh, so many people that uh, look at me speaking on Italian language, I assume from it two things or three most of you like to see me uh, spoken on Italian there are so many english speaker on my audience that uh, want to learn to speak italian and for this reason look at my videos and the third reason maybe the third reason that a lot of people that following me from united kingdom and from united states of north america are italian speakers uh, are people That uh, are uh, the descendants from Italian immigrants, or they are Italians that live outside Italy. So, thank you very much, people from America and people from the uh, United Kingdom because a lot of you from my audience are uh, from uh, these beautiful countries i have spent i have spent a lot of holidays on the united kingdom on london and on uh, united states of north america New York, Boston, Brooklyn, Manhattan, Miami, Tampa, Orlando, eh, Dallas, Irving on Texas. So I have good memories of my travels on the United Kingdom and the United States and thanks so much for following me and to see my videos uh, last time I had uh, spoken about uh, Gothic literature on Italian and so many people Uh, see my videos my video uh, from uh, united states i talk about uh, edgar allan poe and uh, howard philip lovecraft because i love those two writers very much uh, if you want i spoke about some specific arguments please tell me I consider the the possibility to do a video now I have two likes on this uh, video but uh, I want uh, some chat uh, and I want some commentary on my video please I want uh, all of you read something on my discussion uh, On my uh, sector of discussion of the channel, Be, care ed amici, there friends, I am very afraid because there are a uh, world war risk third war very strong risk and it will be the first nuclear world war and this something very dangerous believe on me believe on your captain sent chan the risk of a first nuclear war is very very bad and uh, it will carries a lot of uh, uh death all over the world because radioactivity will spread the death all over the world so we have to do All is possible to stop this madness because world needs peace. World needs the effort of every one of us to be a better place. We have to stop this uh, nuclear escalation, this uh, war escalation and uh, we need to co cooperate and collaborate each other best than we do actually because the only exit uh, in the case of a detonation of a nuclear war world Uh, war, war, world war is uh, the human extinction and the destruction of all human society. So we have to stop the possibility to uh, a world mass murder with all these uh, uh, nuclear weapons because the human race uh, could exterminate itself and it's uh, very dangerous we can't play with uh, that uh, uh, things we can't play with uh, uh, bombs, we can't play with uh, uh, war pressures, and we, can, uh, can't, uh, we can't play with war games, because we will kill ourselves. So we have to negotiate negotiate with all the country that have nuclear weapons. Because uh, we have to uh, avoid in one or other uh, way impossible situations by now by now we have just to avoid the use of mass murder weapons because there is no choice there is no second opportunity if you strike and if you get broken by uh, uh, nuclear weapons to stay alive we have to uh, do all the necessary to avoid the first world nuclear war and the incoming of the uh, third world war for the uh, all our uh, human kind for our future itself beh allora cari amiche ed amici adesso passiamo a parlare un po in italiano qui il vostro capitano Saint Chan che vi saluta e, e bene, come ho detto prima, quando ho iniziato a fare il video, adesso che stiamo più o meno alle 20 continuano a fare 17 gradi. saluto da roma mercoledì 20, vediamo che se un po in cercato mercoledì 25 di dicembre mercoledì 25 perdona sono cercato mercoledì 25 di ottobre del 2017 no perché mi hanno fatto degli occhiali che nuovi qualche mese e o me li hanno fatti male o mi devo abituare io allora mercoledì 25 di ottobre 2017 alle 19 è ancora sereno precipitazioni 0 per cento umidità 45 per cento vento che deve essere aumentato 5 km orari prima non so di quanto era l'ho detto in inglese quindi eh, fanno 63 gradi fahrenheit 17 gradi celsius e eh, c'è una novità beh mica tanto perché in questi giorni la temperatura minima andava scendendo almeno a roma infatti questa notte raggiungerà un minimo Pensate un po' eh, al, dalle alle 6 del mattino alle 7, di, perché qua non te lo specifica bene: di 9 gradi questi giorni era di una 10-12 gradi, ma oggi, giovedì e giovedì faranno 9 gradi di minima la massima è annunciata sempre sui 23 gradi e, sui 22 il venerdì con 12 gradi di minima pioverà 23 gradi addirittura il sabato ma ci saranno 8 di minima poi 21 eh, gradi di massima e 11 di minima la domenica lunedì 22 gradi di massima 10 di minima martedì 20 gradi di massima 8 di minima e mercoledì 20 gradi di massima 12 di minima perché vi dico questo e eh, lo so ve ne può fregare di meno ma eh, ve lo dico perché molti di voi mi dicono ma perché non? non inizi come che tempo che fa e io gli dico come inizia che tempo che fa con le previsioni del tempo no per quello si chiama che tempo che fa a ah, beh vabbè allora se è così devo farlo anch'io e poi io voglio dirvi che ho caricato nel mio eh, profilo di instagram dei video dei video che ho trovato che non, non li ho fatti io perché ho ricevuto subito delle critiche io questo ve lo dico perché così almeno se mi volete criticare sapete di che si tratta si tratta di video di satira e siccome la satira va molto e io non io faccio solo le cose per condividerle con gli altri mica sono uno di quelli che sparano cose solo per eh, ricevere dei, dei like non crediate quello io un profilo ehm, io ho un profilo di io un profilo di sto stavo leggendo ho un profilo di instagram per giusto per giusto per condividere cose divertenti, mica per altro, mica per portare il pubblico a guardare eh, Guardare eh, i miei video in YouTube, non ne sarei capace. Aspetta, che si sono successi dei casini qua. dire poi mi hanno chiesto tante cose mi hanno chiesto io qua intanto sto editando il video eh, cerco di rispondere a tutti intanto scusatemi ma siccome c'è poco tempo mh, intanto imposto in common creative il video poi non so a che cosa può servire eh. seleziona la lingua italiano beh vabbè eh, ho impostato la lingua vi dicevo se voi avete degli interessi eh, di cui volete che vi parli ditemelo io poi conosco molte persone che non so perché fanno dei live se eh, li cancellano io purtroppo non sempre ho il tempo di organizzarmi perché faccio dei video quando ne ho tempo e quindi ogni tanto ti suggeriscono il posizionamento che è quello che stesso che uno ha fatto per mm. come dire ogni tanto ho il wifi lento speriamo che, che non mi tradisca però ecco sto aspettando che qualcuno mi, mi suggerisca dei temi purtroppo non succede nulla non viene nessuno viene nessuno in il mio soccorso e eh, vabbè che ci possiamo fare io intanto metto le impostazioni le impostazioni quindi vediamo queste eh, queste cose qua beh, come dire basta adesso eh, veramente se io ho già parlato in inglese se veramente non, non siete interessati a farmi delle domande volevo che mi faceste delle domande dal da vivo eh, però vedo che, che ho pochi interventi a quest'ora eppure voglio dire molti di voi eh, mi rispondono Le cose, le cose che stanno succedendo in Italia eh, non mi piacciono molto. Poi come al solito, adesso hanno iniziato di nuovo ogni tanto a parlare di Sanremo, Sanremo qua, Sanremo là. Ci sono le elezioni, dopo il referendum, il solito bla bla bla, tutti dicono abbiamo vinto noi, no hanno vinto loro. Scusate per questa pausa che ho preso, cercavo delle risposte ma nessuno me ne ha date e quindi come dire no purtroppo purtroppo la politica rimane sempre la solita cosa purtroppo non, non cambia nulla anzi i partiti tutti si assomigliano l'uno all'altro non so quale sia l'uscita Possibile da questa situazione, eh, Lambrenedetto ci dice che bisogna uscire dall'Italia. Vabbè, ci avrà ragione. Bisogna uscire dal paesello, come dice lui. Ma che facciamo? Una cosa è se uno vuole uscire, un'altra è che uno debba uscire perché lo cacciano via, lo obbligano a uscire e poi veramente così l'italia rimarrà un paese in mano agli stranieri che vengono per avere eh, per carità io non ho contro eh, i rifugiati nulla bisogna assisterli però rimaniamo un paese che dà i sussidi di disoccupazione la casa e tutto il resto a, agli stranieri e, e noi dobbiamo andare all'estero Riuscire a sopravvivere facendo lavori umili che in Italia non faremo, certo, in Italia non faremo, perché in Italia a casa nostra, magari ci riceviamo, diamo studi universitari, e il colmo è che non ci sono i soldi per pagare le pensioni, così la gente non solo la fanno pensionare più tardi possibile, ma addirittura non vanno in pensione perché gli darebbero un minimo e i giovani magari c'è un padre che lavora fino ai 67 anni e il figlio che ne ha eh, 30 40 sta in casa disoccupato quindi certo eh, per anzianità il padre gli arrivano a pagare molto nel suo lavoro però deve mantenere il figlio disoccupato in casa che magari è ingegnere che succede caro l'ambrenedetto eh, che non è facile per tutti abbandonare il loro paesello come tu dici che non sono dei ciusi, ma eh, voglio vedere, eh, non tutti vogliono andarsene via dall'Italia. Eh, è, è brutto abbandonare i propri affetti, partire in esilio così. Allora, eh, se tu ti sei eh, ricevuto in ingegneria e sono da già due o tre anni che non lavori, devi pagarti da solo dei master's, dei corsi di capacitazione professionale, eh, altre cose e poi non sei competitivo nel mondo del lavoro perché anche se continui a studiare idiomi a prendere dei master in, di ingegneria e quello che vuoi ti diranno sì ma lei non ha l'età è un po come se non ti prendono mai nel servizio militare e tu fai allenamento allenamento fisico arrivi a essere un rambo ma c'hai 45 anni e ti dicono no, no. La leva volontaria è dai 18 anni che sei maggiorenne ai 25. Non puoi entrare come infante di marina anche se hai fatto l'accademia o entrare in accademia ai 45 anni, per quanta agilità fisica abbia, a meno che non sei di un'altra arma. E quindi no, si fa presto a dire... Eh, bisogna abbandonare il paesello ma non è così facile come sembra te lo dice il tuo capitan Sant'Enchan, il tuo captain che è una persona veramente navigata eh? e non è vero perché io in internet ci sto eh, navigando dal 2000 quindi io ho solcato veramente gli oceani infiniti della rete sono un capitano con esperienza e te le posso dire queste cose poi tu dici che ti minacciano ma chi ti minaccia eh, io seguo report e a milena gabanelli che è la autrice del programma report report la cui prima puntata è stata trasmessa nel 1997 e ne ha dette di tutti i colori e ne ha dette di cotte di crude sulla gerontocrazia politica e sul fatto che l'italia non è una meritocrazia ma una raccomandocrazia una gerontocrazia una nipo nipotocrazia eh, una partitocrazia ne ha dette con nome e cognomi. Adesso mi hanno raccontato che tu, Lambrenedetto, per aver fatto un video dove denunciavi eh, l'aumento ingiustificato dei prezzi e ti avrebbero minacciato. Ma è un qualche cosa che noi in Italia già conosciamo dagli anni 80, 70. Eh, al produttore di carote per per una cassa di 20 kg gli danno gli danno 5 centesimi e tu nelle, nei supermercati e anche nelle verdurerie trovi le carote dai non so 2-3 euro il chilo per dire un prezzo no quindi eh, ai produttori non gli conviene più produrre carote, eh, chiudono perché hanno più spese che altro si indebitano. Chi rimane a fare carote? Vengono le grandi lobby che poi comprano eh, pesticidi, erbicidi, ci avvelenano con tutto l'agrochimico e vengono delle grandi catene di produzione agroalimentare che comprano: in pratica, stanno rinascendo in Italia quelli che Benito Mussolini ha fatto di tutto per combattere: i latifondi, eh, bene o male. La, la rivoluzione fascista di Benito Mussolini è stata l'unica che fino adesso ha fatto più o meno bene una ridistribuzione delle terre con la bonificazione dell'agro-pontino le cui paludi della Maremma, la Marenna toscana, per esempio, non erano riuscite a bonificarle né gli antichi Romani né eh, tutti i governanti del Medioevo e del Rinascimento colui ecco, ha bonificato l'agro pontino dalle eh, dagli acquitrini c'era la febbre gialla le zanzare tutte le pestilenze e ha fondato delle città a ciglia azza infernetto casal palocco eh, dragona dragoncello eh, pomezia aprilia latina Ecco, quella è stata una riforma del, un, del latifondo una ripartizione delle terre che non ha però toccato la Sicilia. Adesso, con uh, queste multinazionali in mano ai bancari o ai banchieri, come tu saprai, Lambrenedetto, c'è un processo di regressione, cioè si ritorna al latifondo perché i piccoli e medi agricoltori si stanno impoverendo e se ne stanno andando dal campo quindi produciamo meno prodotti artigianali e tradizionali vi chiedo scusa che questo argomento non mi è venuto in mente prima però si stanno riprendendo dei campi le industrie agroalimentarie che a livello mondiale le grandi etichette unificano il consumo unificano i consumatori nel consumo massivo eh, ciao claudio wolf io sto bene grazie e te come stai spero bene allora dicevo che eh, purtroppo c'è una regressione si sta ritornando al latifondismo tutto a posto claudio wolf anch'io e eh, con la precarizzazione del lavoro Ormai lavora poca gente nei campi ci sono molti disoccupati e come vedi tu dici eh, bisogna eh, andarsene dal paesello per forza di cose ti fanno andare via dal paesello poi nella televisione parlano del mito che è facile andare nel campo e farsi una fortuna perché ormai con gli studi universitari non fai più nulla ma è tutta una bufala un ritorno ai vecchi ai vecchi mestieri non sarebbe male non sarebbe male un ritorno ai vecchi mestieri se uno fosse libero imprenditore intraprendente perché purtroppo co, già da decenni in Italia con la precarizzazione la terzerizzazione e eh, il lavoro a tempo determinato eh, non si ritornerà ai vecchi mestieri come una volta se no a, un nuovo, a una nuova forma di signoraggio agricolo, latifondista e di sfruttamento dei lavoratori, perché ormai sono le grandi corporazioni, le grandi multinazionali che attraverso le banche fanno concorrenza al piccolo produttore che vende le, deve vendere le carote a 9 centesimi 20-30 kg e nei supermercati non so a quanti euro si trovano oggi le carote. Però, voglio dire, eh, chi guadagna? C'è tutta una catena di ridistribuzione nel mezzo. Chiudono i piccoli negozi, chiudono i piccoli produttori, e rimangono gli ipermercati, i supermercati, i grandi centri di ridistribuzione all'ingrosso che comprano anche i minoristi, i consumatori privati, i, i grandi centri di vendita al dettaglio. E i nuovi latifondi che si formano perché queste multinazionali queste lobby questi questi duopoli eh, questi eh, latifondisti sono finanziati dalle banche e magari gli appartengono chiudono in favore dei vari centri commerciali le coop e eh sì perché ormai non hanno più più aria da dover respirare lasciando i piccoli negozi chiudere esatto i piccoli negozi chiudono disoccupati i piccoli produttori agricoli chiudono perché hanno più perdite arrivano i latifondisti delle grandi mega corporazioni quindi se ne vanno anche i lavoratori del campo i proprietari del campo e decimo XVI dice giustamente: Bisogna andare via dall'Italia, bisogna andare via dal paesello. Lui intendeva dal paesello nel quale uno vive in Italia. Io dico che ormai l'Italia è tutto un paesello di gerontocrati, di nipotisti, di partitocratici. Eh, tutti i partiti sono uguali. Sì, ma lui vive a Milano, non può parlare. A Milano le cose stanno meglio? Beh, buon per i milanesi io però eh, non credo che stiano meglio per molto tempo a milano le cose eh, prima o poi prima o poi vedranno insomma eh, io spero che, che vadino eh, bene a, a milano però eh, diciamo che prima o poi tutto ha una fine. E io credo che anche a Milano ci sarà una fine. Quindi spero che a lui gli vada di bene. Comunque caro Claudio Wolf, lui ha detto in più di un video che era depresso, che avrebbe lasciato di fare i video perché lo minacciavano di morte. E io gli ripeto se qualcuno gli fa vedere questo video se lui lo vuole vedere che l'autrice del programma report dal 1997 milena gabanelli ne ha dette di cose e quindi non so perché a lui lo minacciano era depresso e quelli sono disoccupati a ah, cioè lo hanno minacciato degli youtubers degli haters qualunque non chissà chi perché anch'io ho fatto dei video basta che caro amico claudio wolf basta che tu e i nostri amici cerchiate nel mio canale di youtube spesa eh, perché molti video non li ho neanche titolati spesa non hanno però ho caricato dei video facendo la spesa e denunciando anni fa le stesse cose che, eh, lui denuncia nei suoi video anni fa quindi cercate per esempio senza togliergli nessun merito a lam la benedetto decimo sesto che seguo ed è un onore per me seguirlo però cercate un video eh, nel mio canale chi governa l'italia chi governa il nostro paese e il titolo e poi un altro altri video che Sant'Enchan vi parla facendo la spesa e io parlo di, di tutte le mie esperienze facendo la spesa e di come eh, si vedano i prezzi alterati visibilmente nei supermercati quindi eh, adesso saluto il nostro amico renzo montagnani everything di instagram ciao so che mi segui sempre ti piacciono i video larghi questo ne è venuto è venuto abbastanza largo perché ho fatto una prefazione in inglese ho parlato al mio pubblico di lingua inglese perché il 10 per cento delle persone che mi segue o anche di più che hanno visto i miei video hanno visto i miei video eh, dal regno unito e dagli stati uniti e anche dal canada eh, mi sono scordato di salutare il mio pubblico del canada Uh, I apologies with you my friends that following following me from canada adesso vi devo lasciare perché basta mi sono stancato uh, vediamo un po devo aggiustare le luci non c'è nulla da fare perché è uno schifo però vabbè accendo questa qua Dicevo cari amiche da cari amici, come vedete, ho acceso una luce, praticamente non è cambiato nulla. Eh, ho tutte lampade ambientali, hanno un design abbastanza bello, però mi sono scordato prima nell'intro di ringraziare i miei amici del Canada. Eh, molti saranno come gli amici degli Stati Uniti e e della Gran Bretagna, i migranti italiani, figli di migranti italiani. Allora, hello to everybody in the United States, in the United Kingdom and on Canada, because a lot of people from Canada see my, see my videos. So, thank you very much poi vabbè abbiamo parlato un po di tutto eh, Lambrenedetto era depresso e quelli sono disoccupati caro claudio wolf purtroppo ci sono stati dei depressi o dei disoccupati che hanno aggredito anche a me quando ho fatto i video inchieste nei supermercati ma io non mi sono demoralizzato io filtro i commentari prima di tutto perché quelli veramente cattivi che non sono critiche costruttive non li voglio vedere poi perché eh, giorni fa ho potuto commentare un, un commentario rispondere a un commentario che mi avevano fatto a un video che ho caricato all'inizio proprio cinque anni fa quasi perché era passato inosservato due commentari eh, e lo, ho visto quei commentari perché ho ricevuto un altro commentario su quel video quindi io filtro i commentari per eh, cancellare quelli cattivi anzi anche denunciarli ma anche per accogliermi quando commentano i miei video perché se no succede che molti dei miei video avranno dei commentari ai quali non ho potuto rispondere perché non me ne sono accorto a tempo e poi nello scroll il commentario rimane escluso, quindi ehm, io ho ricevuto non solo delle minacce perché facevo dei video nei supermercati. Quindi cercate superme supermercato, cercate spesa nel mio canale, ma in qualche occasione mi hanno detto che se non lasciavo di filmare mi sequestravano il cellulare. Il mio Nokia asha 302 il mio galaxy young 53 60 che ormai questo non funziona più ma perché va in loop, ma voglio fare un video tutorial eh, per parlare del dell'op c'è l'android 2.3.6 è un eh, eh, non mi ricordo che sistema operativo è è un gingerbread uh, gingerbread Purtroppo si sarà rotto di questo Gingerbread il tasto Home perché non riesco a accenderlo, ma per accenderlo basta mettergli la batteria che si accende solo, poi rimane acceso un po' di tempo e va in loop. Comunque c'è da notare che ormai eh, avendo il sistema operativo che non si può attualizzare l'android 2.3.6 gingerbread ormai non supporta neanche google chrome quindi è da buttare mi spiace perché io conservo tutti i cellulari eh, però va bene no, non ci si può fare nulla quindi eh, io mi filmavo con questa ciafeca. Questa cia qua con il cellulare che gli ho regalato a mia madre, il Nokia Asha 302 con il tasti qwerty completo e nei supermercati mi dicevano "Tu da qua se no ti sequestriamo il cellulare", me l'hanno detto più di una volta, ma io ho fatto tanti video ho resistito nel 2013 nel 2014 nel 2015 andate a vedere e poi se non mi sbaglio anche nel 2016 o nel 2017 ho fatto dei video blog nei supermercati non mi sono fatto scoraggiare sono andato avanti perché non bisogna arrendersi anzi eh, più hai degli ostacoli nel cammino devi andare avanti ma ho lasciato di fare dei video dentro e fuori i supermercati perché se guardate molti dei video dove non c'è come titolo spesa o supermercato io parlavo fuori dal supermercato perché ti possono proibire di filmare dentro ma non ti possono proibire di filmare fuori perché suolo pubblico a meno che naturalmente eh, non compaia il cartello del supermercato o la vetrina con le promozioni e quindi loro magari possono dire vuole mettere in discussione la nostra politica di vendite vuole mettere in discussione che realmente sono delle offerte vuole fare delle indagini lo manderà magari sarà un inviato di report e della gabanelli eh, della milena gabanelli poi ci sono molti programmi della Rai che hanno fatto queste indagini quindi io eh, non sto qui a, a dirvi eh, di guardare certi miei video. Eh, face, cercate facendo la spesa eh, spesa, eh, sent' già mi parla. Poi succede purtroppo che se voi mettete spesa, vi compariranno tanti altri video eh, in un primo momento che con l'argomento non c'entrano perché io sempre sotto i video gli metto un mucchio di link ad altri video quindi succede che vi appariranno tutti i video che hanno nella descrizione la parola spesa però voglio dire se vorrete guardare anche gli altri video non farete del torto a nessuno e come dire questo programma sono già 51 minuti va avanti io veramente non ho più argomenti eh, ho esaurito tutto quello che potevo dire e un'ultima cosa che vi dico eh, è la seguente caro Claudio Wolf caro eh, Renzo Montagnani everything eh, caro eh, Alessandro Arcangelo eh, cari tutti se questo video vi è piaciuto Dategli like, commentatelo, aspetto i vostri commenti e soprattutto condividetene il link così che ne aumentino le visioni e condividete il link dei video miei che vi, che vi sono più piaciuti, soprattutto quelli più visti, in modo da arrivare a delle facili monetizzazioni. Io sono disoccupato. Conto con che YouTube mi paghi. Quindi, per favore, iscrivetevi al mio canale. Azionate la campanella per ricevere le notificazioni dei live e tutto il resto. Lasciate dei messaggi o aprite delle conversazioni nello spazio eh, messaggi del canale perché avrete notato che c'è. Eh, io filtro tutti i messaggi. Eh, c'è nel canale la possibilità di lasciare messaggi no quindi. E vorrei eh, anche eh, nello spazio discussione ecco eh, voi potrete lasciare dei vostri commentari o aprire dei, dei dibattiti mi piacerebbe aprire con tutti e tutti voi dei dibattiti quindi non commentate soltanto i miei video non gli date soltanto like e non compartite soltanto il link dei miei video che più vi piacciono ma per quanto possibile eh, nello spazio discussione scrivete un vostro argomento aprite un dibattito aprite una discussione e non limitatevi nello spazio discussione come è successo quattro eh, anni fa a mettere soltanto iscritto ricambi iscritto ricambi perché poi io vedo che quella persona eh, un gamer che mi ha messo quattro anni fa iscritto ricambi anzi sono state più di una persona e poi eh, eh, non mi hanno più seguito non hanno più commentato i miei video non li hanno più condivisi allora nello spazio discussione eh, del canale eh, vi gradirei che voi scriviate eh, dei temi scritto ricambio è una perdita di tempo hai ragione è una perdita di tempo vorrei comunque a tutte e tutti voi che iniziate dei dibattiti anche fra di voi e nello spazio discussione del canale eh, sarebbe molto bello eh, aiutatemi a io non vi chiedo denaro non vi chiedo di versare denaro non vi do la mia paypal anche perché non ho account bancario sono disoccupato ma veramente eh, full time eh, non vi chiedo nulla vi chiedo soltanto di guardare i miei video perché vorrei diventare uno youtuber poi sto lavorando per scrivere un libro chissà se ce la farò se ce la faremo a che questo canale sia veramente un canale degno di elogio e non di encomio, eh, come dire, sono già 55 minuti che sto qui con voi. E niente, vi ringrazio allora perché sono arrivato alla conclusione a dirvi di seguirmi di iscrivervi al canale di attivare la campanella di guardare i miei video quelli che vi più vi piacciono dagli like commentateli scrivere nello spazio discussione condividere il link dei miei video fra tutti i vostri contatti amici parenti familiari vicini di casa colleghi di lavoro di studio in più se voi li considerate cattivi i miei video per fare un dispetto a qualcuno condividete i miei video niente questo è tutto un saluto dal vostro capitan santen chan dal vostro capitan santen chan grazie di seguirmi di stare qui con me di darmi occasione di fare questo video e da presto ciao Iscritto ricambio ne per dire, sì.